È buona la Pasqua, ho una cosa da fare, non ricordo cosa, ma oggi è Pasqua, pensavo fosse domenica, un altro pesce nella rete. Fumami, se rubo il tuo spazio è per darti il mio tempo, non pretendo essere capito, è solo fumo sulla tastiera, se sei un po' giù, immagina un sorriso circondato dal mio viso, concentrati su carezze legate alle mie mani, ascolta parole concepite da queste labbra e il calore delle mie braccia aggrappato alla tua pelle, ora apri gli occhi senza paura di essere sola, Da grande. Venderò bandiere. Settore mai in crisi. I governi troveranno sempre il modo di dar loro una ragione. Datemi il potere di emettere bandiere e non mi interesserà se a governare avranno messo la pace o la guerra. È nato. È nato un poeta. Padre timido, madre curiosa. I suoi pensieri sono concisi come un fiore. Nascono spaccando il sottosuolo, vivono sul letto del vento. Destra, sinistra, destra. Oscillo tra le decisioni. Le sfioro, accarezzo, le annuso per immaginarmi il sapore. Sapore di una vita che mi sta sul cazzo, affascinato dai digiuni. Succede, grido forte e nessuno mi sente, solo il mio sangue, tanto che si è bloccato. Thanks. Parole dette alle spalle mi sono amiche Sia chi le dice, sia chi le ascolta Alleggerisce la mia giornata della sua presenza Lo sento Nulla periodico Niente assoluto Zero costante Vuoto, senza fondo L'eco del mio umore mi accarezza con l'anna di vetro. Stavolta, l'ennesima poesia per drogare istinti umani, per tenere in gabbia la libertà di voler provare ad amare anche solo un millesimo di attimo, fottesene di bilanci passivi, previsioni negative, entrate in ribasso. Stavolta non funzionerà, non basterà a calmare la mia voglia di rompere gli schemi, volta anche la morte sarà dalla mia parte. Farò così. A questo punto, lottare contro uomini e macchine non mi va più. Preferisco a non fornire pezzi di ricambio. Grazie. Ciao ciao.